Amici di Crino, bentornati con uh, Mr. Mr.K e oggi parliamo di Keramaster, la nostra fresa diamantata per il taglio di materiali per edilizia. Sì, vabbè, oh, frese diamantate. Cazzo, siamo il cartier ferramenta adesso. Partiamo prima di tutto dalla spiegazione del perché si utilizzano i diamanti. I minerali in natura vengono infatti classificati secondo una scala denominata MOS. Moss no, Oh, qui ce l'hai, eh? Qui. Alla posizione numero 10 in classifica troviamo naturalmente il diamante, il minerale più duro che troviamo in natura, e via via scendendo fino alla prima posizione dove troviamo il talco. Alto là il sudore! Il diamante quindi è in grado di tagliare tutti i materiali. è eh, meno duro, anzi, scusami. Il diamante è quindi in grado di tagliare tutti gli altri minerali presenti in natura. Quindi, applicando lo stesso concetto anche alla ferramenta, usando un utensile diamantato siamo in grado di andare a forare tutti gli altri materiali meno duri del diamante. Ho detto, torniamo alla Keramaster. Ok, questo tienilo che ci sta. Caratteristica principale della nostra Keramaster. Caratteristica principale è la corona diamantata. Alt. Parliamo di diamanti industriali creati in laboratorio. Non è che domani andate lì a grattare giù i diamanti dalla Chiera Master per regalare alla fidanzata. Eh. Pezzenti. I diamanti presenti sulla corona sono brasati. Cosa vuol dire? Con la polenta. Sì, va in baita, va. Vuol dire che sono fissati Utilizzando una lega alto fondente I nostri mediamanti vanno a formare Sulla testa dell'utensile Una corona continua Intervallata da due scarichi Laterali che permettono E facilitano l'espulsione dei detriti Durante la lavorazione Assolve lo stesso scopo anche Lo scarico laterale sul corpo dell'utensile eh? Che adesso vi faccio vedere Un po' meglio Eccolo lì Che anche lui facilita l'espulsione di tutti i detriti durante la fase di foratura. La nostra Keramaster è l'ideale per l'utilizzo su materiali veramente duri come il gres, il gres porcellanato, il grass smaltato, il marmo e via dicendo. Importantissimo è l'utilizzo di acqua durante la fase di foratura perché utilizzando l'acqua come refrigerante riusciamo a mantenere a temperatura ideale la lega alto fondente che quindi riesce a trattenere i diamanti sulla testa dell'utensile migliorando la vita dell'utensile. Ho detto due volte utensile. Vabbè, avete capito, no? Adesso vi do un paio di chicche sull'utilizzo della nostra KeraBuster. Numero uno. Per centrare in maniera ottimale il taglio vi consigliamo di partire inclinati di 45 gradi per poi andare a portarvi a 90 gradi una volta che avete eseguito la prima parte di foratura. Ancora meglio in realtà per favorire il centraggio e Migliorare e salvaguardare la testa dell'utensile, raccomandiamo l'utilizzo di una Dima. Dima, Dima. Numero 2 durante la fase di foratura, vi raccomandiamo di utilizzare un movimento che sia un po'. sensual. Un movimento sensuale. Sensual. Un movimento mushaxi. Sexy. sexy. Un movimento mushaxi. Sexy. che se viene l'africano con il baile, che è una. oscillatorio. Questo perché permette ai due scarichi laterali di lavorare al meglio e facilitare l'espulsione dei detriti. Numero 3, e questa è una super chicca. Essendo la nostra KeraMaster simmetrica in testa, ogni tanto vi... Ogni tanto, ogni tanto diciamo... Periodicamente vi invitiamo, vi consigliamo di invertire il senso di rotazione del vostro trapano. Perché perché in questo modo andate a ravvivare l'affinatura dell'utensile. La gamma della nostra Keramaster è poi completata dalla Keramaster Easy, caratterizzata da diamanti questa volta elettrodepositati e dal codolo cilindrico, e dalla Keramaster Plus, che vede la presenza di una cera vegetale all'interno dell'utensile che ci permette di andare anche a lavorare a secco, quindi in quelle situazioni dove non possiamo utilizzare un refrigerante. Da pagina 351 a pagina 354 del catalogo Crino trovate la gamma e tutti i diametri disponibili delle nostre Keramaster, mentre a pagina 410 trovate i consigli e le velocità di taglio. Questa era la Keramaster, ragazzi. Voi continuate a seguirci sui nostri social. Guardate su YouTube tutti i nostri video, cliccate su Facebook o mettete un bel like su Instagram. Ci vediamo la prossima volta, sempre con un video di Mr. Cup. Ricordatevi che un diamante è per sempre, ma la Keramaster dovete ricomprarvela. Tiene, sto forando, prego non mi disturbare. Ah. Comunque la barzelletta di Laria finiva così. In sostanza il serpente grande guarda quello piccolo e gli dice: Ti ho già detto che siamo velenosi. Perché continua a chiedermelo? E quello piccolo lo guarda e dice: Perché io mi sono morso la lingua. Wow, che ridere! Sto forrando, prego, non mi disturbare.